Buon day! Io sono barbuto ma non ho la barba Mi sono appena svegliato Sono a Milano, mi sto preparando Perché oggi è il compleanno di papà Quindi tra poco partirò, andrò a Verbania A trovare i miei, e quindi vedrete un po' la giornata E il regalo che farò a mio papà Vi porterò un po' con me così vedete un po' Come passo il tempo con i miei Questo tra l'altro dovrebbe essere anche il primo video Che faccio con mio papà, gli ho fatto un regalino Che non vi dico, che vedrete nel video Poi ne ho fatto un altro, questo ve lo dico Tanto mia mamma gliel'ha già spoilerato a mio papà Ovvero lo porterò allo stadio del la Juve, a vedere la partita e andremo tipo nel reparto figo dello stadio, quindi dove c'è il ristorante, dove ci sono le poltrone carine, la visuale migliore, dove ci sono tutti i parenti dei giocatori, il presidente della Juve, tutte queste robe qui. Quindi sarà una giornata memorabile. Vi lascio al video. Sto cercando di impacchettare il regalo di papà, secondo me sto facendo in modo giusto. So. Soprattutto, ma ti piace il pacchettamento? Bellissima sì, eh. Il motivo, ecco E dopo ho dato il regalo? Mamma Ah, vieni dona c'è un altro regalo Questa non ho voluto fare un po' il megalomane <ride> ma, ma, ma non metterlo, Ah, chiesto dove eh, Mamma. La mamma è mamma sì, <ride> vediamo non sa il... che è stato il ora non oh, sa che il la mamma un... la mamma, mamma. non è che è il quadro il, padre, il, padre. Oh, oh, oh, il quadro quello di quando siamo andati a vedere la iuva che siamo tutti cioè, due guarda che è giù, giù, eh? guarda, la il pacchetto non è mica lontano. L'ha aiutato Martina. Ma frega la carta, dai smettivata. Ma non la lava per due euro di carta. Ma che via? quando l'hai messo? Ma tutti rotto? Un anno, l'ho tagliato un anno. Tutti rotto, Non si crepa Qua è bello, fatto bene, non ci credo, vero? Papà sì. adesso sto eh. no, qua sopra, eh. cioè, sopra letto Ma te li cioè, giovani lì, Giuseppe? Che perché ah, mia... <ride> eh, è, è giunta, ma perché adesso è vecchio? Ma che No, ma raggiunta. sembra più giovane Sì, eh, saranno 3-4 mesi fa. Dai, ah, Papà, da sì, sì. sì. mesi Siamo in viaggio, oggi c'è un tempo di merda. Siamo appena arrivati a Torino, tra poco arriveremo. Allo stadio Speriamo di non prendere l'acqua Speriamo di essere coperti oh, no? Allora, secondo te quanto fa la Juve oggi? Tanto il video esce dopo Eh? Secondo te quanto fa la Juve oggi? Minimo, minimo 3 a 1 Per la Juve? Eh, certo Per me vince sta Ma cosa stai a te? <ride> Ovviamente è scherzo 3 a 1, io dico che vinciamo 2 a 1 Se gioca di bala, se gioca di bala se gioca Cristiano segna Cristiano Non penso proprio oggi Dago <ride> Sassuolo segna anche a un Cristiano Allora oggi andiamo, andremo allo stadio della Juventus Innanzitutto ringraziamo i nostri amici della Juve Che ci hanno dato la possibilità di fare questo regalo a papà Perché lo porto allo stadio Quindi andremo proprio dentro dentro. cioè capito? Cioè la partita la vediamo dentro lo stadio oh, no? cioè, la dentro. Eh, Non la puoi mica vedere fuori dallo stadio la partita la vediamo dentro <ride> e, e niente quindi vi porteremo con noi a vedere la partita e vi faremo vedere un po' cosa combiniamo cosa non combiniamo e eh, niente paraccio. ci siamo ci siamo quanto è bello bellissimo ho preso il Diluvio Universale siamo arrivati siamo al ristorante ho preso... Deco, ho preso le cose, che preso? il, il croissant cross croissant, cross cross cross cross cross Ci siamo! E eh? la concia della Lora? No! Ora oh, la Cumbia! Che dice? Scopri la Cumbia! Il mio sito più e è il mio Eh, scusa! Buon appetito Pasquale! Allora abbiamo appena pranzato, appena finito il primo tempo, siamo 1 a 1 Quindi se fa altri due colpi ha ragione, impegnato, stai chiamando Salute sì, E vabbè un video, un video Sta succedendo il delirio siamo stati dentro per il caffè Abbiamo appena scoperto che abbiamo preso un altro gol e stiamo perdendo 2 1 Qua la situazione si fa complicata Si fa complicata Speriamo di recuperare Qua stanno urlando tutti, c'è un casino Hanno appena annullato un gol bellissimo Bellissimo eh, Stavo dicendo gli hanno appena annullato un gol bellissimo Il Sassuolo sostituisce il numero 23 numero 8 non ci posso credere raga eravamo già tutti in piedi Triste, tristi, tristi, tristi Questa punizione al limite Proviamo a farti da Ronaldo <ride> Punizione al limite ragazzi Lo sa che tira grande L'attenzione alle stelle Calcio di rigore, papà è concentrato, cristiano sul dischetto, cristiano, si prepara anche non si sniove. E provada, sa, che mezza è tre è finta tre uno.